Sì, stavi dicendo che tante volte hai chiesto. Sì, quando i miei bambini andavano a scuola elementare alimentare, io le avevo chiesto alle insegnanti perché non fare entrare bambini ai gruppi alle fabbriche e far vedere come si lavora, perché tanti bambini non sanno neanche come si fa il pane, quanto, quanto, quanto, quanto difficoltà alzarsi alla mattina alle 5. No, ti fare il pane e la mattina mangiare uno brioche, portare via ma brioche non finita, è tanto brava. Ecco. E le, le, le maestre? Loro... io ah no, non possiamo, di là di qua, ancora piccole. L'ho provato quando è entrata in media, l'ho provato di nuovo a chiedere, è impossibile. Io, io per questo che se i, i bambini vanno. Vedere come si lavora, come si lavora sul trattore, sotto il sole, come si fa pane, come si cucina una casa, come si fa tutto il lavoro che esistono. Adesso i bambini sarebbero ancora... La sensibilità cresce dal bambino, no? non da noi. Noi possiamo reclutare tutto ci vuole, ma se finché Tommaso non lo vede, non lo crede.